Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco 007 Vi do il benvenuto nell'ultima parte di New Super Luigi No no no, U. no, indietro, indietro, indietro Questa volta è un vantaggio se mi metto Todd Ah no, non è vero ah, Hanno ah. le vite in comune, no. Veramente è quello, è stato un reskin re Comunque vi do il benvenuto nell'ultima parte di New Super Luigi U Potevo mettere Mario No Comunque vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti e rispondete al sondaggio in questa parte noi intanto prendiamo questo nabboniglio. Va bene. No, non lo prendiamo. Bene, così non sprechiamo tempo. E andiamo subito alla pista superstar. Ma quanto odieremo sti livelli? Dipende. Io non li ho neanche provati, però dovrebbero essere praticamente delle versioni difficili dei livelli di prima. E sono... e, ora lo sa... e ora lo sappiamo pure che Dipende. sono nuove. Come... Okay. Carrosso Connection Io già lo sapevo che erano uno di qui Lo so anch'io Carrosso Connection Solo che ora lo possiamo spoilerare dall'inizio del livello Perché c'è un già, eh, Perché c'è già la, la super guida? Non lo so, probabilmente perché sanno che questi livelli sono impossibili Oh Jesus <ride> Bene, iniziamo perfettamente Io direi che ci mettiamo la ghianda No, no, no, no. Ci Potremmo in ogni livello Ci sono gli stordini, ci renderebbero tutto impossibile però renderebbero Cioè sarebbe una specie di debug praticamente. Cioè basta schivare no. i nemici e basta. Yo yeah, but no. Okay, non, non possiamo prendere la super guida ovviamente, uno perché serve cittare, due perché non ci dà la stella, poi sì. completare il livello. Non dovete toccare la super guida, oppure se l'avete usata non dovete. Oh uh, my do goodness, dovete, fast. dovete finire il livello una seconda volta se avete Senza la, la super guida ovviamente. Eh stavolta oh, no oh no oh no ok, okay. Oh, uh, io prendo no. quello più sotto si sì, ottima idea ottima non idea uh, ok uh. No, oh, ottima questo mi ricorda no quella è un'uscita segreta Vedi cioè non uscita, uscita. Non eh un uscita vabbè segreta come faccio però. però Ok in mezzo e giù dobbiamo ricordarcelo Dai, questa è quella buona ragazzi ora corri sotto corri sotto Vieni. Salvami però. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta raggrassi <ride> E sono morto. Bene, ora cerchiamo di non fallire qua all'ultimo. una bolla, a fungo, ma non la prenderemo mai. Yes! 10 minuti e 25. Ce l'abbiamo fatta al primo livello. Ancora ah, 8. E eh, io tecnicamente non ho perso niente. Nemmeno io, ma non importa nessuno. Ah, siamo partiti con 72-02 E, e siamo, abbiamo finito con sì, 72-02. Okay. Perfessico. Per Andiamo subito qui, se ne abbiamo bisogno, Sì, ne abbiamo bisogno, molto bisogno, una bella super non sarebbe male, super ehi star. prendi questa corona una vita, la corona non c'è in stigio. Uh ok io mi ricordo, veramente si sì, sta elica. Elica. elica, elica, ho ricordato io, io ho ricordato tutto, e noi... pure io pure, cioè... io, pure io, ok prima al terzo, e hey, tu vai al terzo, boop, non riesco a fare niente con questi personaggi scivolosi. Yeah. Perfetto, ora però non abbiamo spazio per uno dei due. Quindi direi di scartare il pinguino. Vabbè, e appunto se ci serve il pinguino ce lo danno e basta. Yes. Perché... <ride> no, non hai capito niente. <ride> Dai, vai, ho vai via, eh. gioco. Vai via. Decido io. Il pinguino <ride> non è una soluzione viabile in questo, in questo mondo. Oddio, allora, il prossimo... Se è come l'altro. Tipo adesso serve. Oh no, interruttore più ha rotto di collo. Sì, ok, qua serve la ghiacciata. Ha rotta proprio di collo. Aspetta che qua c'è una monta stella. No eh. Veloce! Okay. Oh what? Oddio. The heck paura, è quello che sto per fare. Esatto, corri. Muoviti, non ti indietreggiare. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Lo dobbiamo premere E poi andare subito Dietro Così possiamo fare Dei schianti a parete E andiamo sopra No Non possiamo stare dietro Sicuramente ci bloccheranno qualcosa quelli. Con quelli con infami oh, no, Non hanno bloccato La moneta stella però Baby Luigi Farebbe un lavoro migliore Corri Corri Corri Preso Addio Marco yeah. Evati No Prendilo Prendilo Ok grazie mi <ride> sono sacrificato per il bene maggiore cioè non la, importa, la farci... riuscita del livello vai, vai vai vai vai Che cosa fai? non pre... non premere il pulsante Perché non corre più non mi fa correre scusa premi pausa premi pausa no aspetta scusa dovevamo finire il livello non mi fa correre più e eh, vabbè problemi tu... problemi tuoi problemi tuoi problemi nostri invece vai vai vai vai ci abbiamo tempo Oh uh, mio dio non, non cadere Non capisco perché non mi faceva correre oh, Che benessere Realmente. 20 minuti e siamo a due livelli fatti Quindi un, un livello 10 minuti sono Quindi ci vorranno tipo un'ora e mezza Minimo Preparate a stare qua per un bel po' Marco Dopo sto video basta No Sì invece è come, è come fare tre livelli Dobbiamo iniziare a cioè, fare tre livelli Oggi Mm. Un tuffo da moneta stella, un truffo, una truffa di moneta stella. Oh no, quei pesci l'Oliola. Ok, go Ah già quello è inutile. Questi <ride> No! Sei proprio un idiota comunque fatelo di. <ride> come, si, come sono... si fa? Come si fa a essere così nabbi? Non voglio parlarne. Oh Christ. Bene. Perfetto, iniziamo subito con Marco che perisce male. Uh, posso? Grazie Preferirei avere un power up con me eh. Fiore, Fiore Quindi tu, Non mi interessa Io sinceramente presto, voglio presto. la moneta stella okay, Il più presto possibile uh, Dov'è la moneta stella? È andata dall'altra parte È ecco. andata via Ok vai prendi Se questa è la terza mi uccido Non perché dovrebbe essere la terza Come abbiamo fatto a saltarla in così poco non tempo so. Muori tu Ok abbiamo un po' di più di tempo adesso Ah, no Tutte le copie di Super Luigi U sono personalizzate <ride> uh, Dov'è l'ultima? Eccola Eccola Che okay, lo distrago io Dannata moneta stella No mi ha mangiato Perché sei continuato ad andare avanti? Devo per dimenticare Comunque ci sono i getti d'acqua Io sto seguendo la moneta stella Ok uh, eccoci Ora Direi che la terza moneta stella sì, attenzione ai pesci inseguenti. Inseguenti. Vabbè, io sono fregato, mi hanno, mi hanno circondato ovunque. Imbollati, vabbè. No, volevo provarci lo stesso. Vai, entra in quel tubo rosso, presto. Phew, ok, Prezzo, sto, sto Dio livello c'è. Sto anche. livello ci cioè, abbiamo messo solo 5 minuti, meno male. Aspetta, mio. Oh, si può una cosa. Aspetta, sana. aspettiamo i 22. Fatto. Basta, bere succo, ancora la... Devo per dimenticare. Ma stai zitto, stai. Sto 06. <ride> Grazie un milione per il tuo aiuto. aiuto. Come ci sei arrivato qui, Todd? Torna al regno dei funghi. Marco, devi capire che devi stare zitto. Ah. Che ma no. No. Ok, bene. Se continuiamo così di questo passo, allora riusciremo a finire... Il, il, in un'ora. No, in meno di un'ora. Almeno eh, 5 meno, dai 2. martelloni in su. Oh no! Comunque il livello più problematico sarà quello lì in il cui fallivamo sempre. Il livello sempre. 6 in cui fallivamo Quello in cui fallivamo sempre. Uh, Questo qua, mi sembra molto problematico. Qua ci pro deve essere qualcosa. C'è cioè, no. qualcosa? No. Nope. Comunque in una parte tagliata abbiamo scoperto che quel blocco non, non ti crea una super guida che si chiama. Sì cioè, si, sì, ti dà, ti dà le, le impostazioni normali. Tipo salto normale e sì. scivolata normale. Sì non ovviamente. Ma potevo anche dirlo io Eh? Da dove, da dove. è sbucata quella palla di nero? Ah ecco, sto ciccione qua. Muori. Perfetto. Tricherino. E tri triche che scemo. No. <ride> e dai. Volevo sparare un po' Sti qua, madonna mia, Marco. Ma non ho ancora il permesso. Dello stato. Devi sparargli un po'. Quale permesso dovuto? Presto, perché sto cadendo e mi, mi, mi uccido. Dove sono? Come? Come ho fatto ad arrivare là? Non morire, ti prego. Marco, no. Sì, Marco, no. non muoio. Marco, Marco, Marco, vado io, vado io, vado io. Sono non andare, non andare. Ok, corri adesso. Perché? È uno scorrimento automatico, saremmo morti. Stiamo arrivando io. Dove sono sposato? Sì, male. sì, certo. <ride> okay, Comunque, eccoci. Uh... Abbiamo preso tutto il monte, sta ora fino sì, a ora. Ora però siamo salvi. Presto, presto, presto, presto. Ok, andiamo. L'mao Tipo, ci siamo squizzati nel tubo insieme. Squeeze Ah wow non me lo ricordavo più difficile Cioè eh. me lo, lo pensavo più difficile non ci ho mai giocato no One cares. Ok ci cioè avevamo messo solo 3 minuti in questo livello quindi stiamo bene siamo a 28 minuti di registrazione Stop it E metà mondo 9 è fatto Yay Ora alla seconda vicino. metà eh, comunque Lavori in corso Ok allora non possiamo <ride> fare a sto livello di beta ancora in alfa sbagliato sbagliato, un attimo, molto. voglio provare la sensazione di non scivolare ogni 3 tra... secondi madonna mia <ride> come sono pesante, orribile ok questo è quello lì trasparente, com'è che si chiamava? lavoro in corso si sì, no, l'altro livello che si chiama come... evanescente evanescente comunque possiamo usare la ghianda P in ogni livello oh ora senza preoccuparsi poi vediamo, prima vediamo com'è sto livello, poi nel caso se non riusciamo. E comunque no, non è evanescente, semplicemente che Grazie. se ne vanno i blocchi. Semplicemente che si Prego, presto! Ok, vai, corri. Lavori in corso nel senso che si costruisce il livello sui blocchi che, che hanno già. Perfetto. Vai, te lo lascio. Prenditelo veloce. Scappa, corri. Corri, scappa, c'è il renemesi. No. <ride> Ti ho bloccato lì. Oh no, ok Non ho visto Se ho schiacciato cosa Che dovevo fare lì? Sì comunque direi la gamba P qua potrebbe essere molto easy il livello Ok prendi quello Ora rallentiamo e andiamo avanti Scusa Ok qui Fatto. Yes Perfetto oh uh, è Super Mario World Luis Mario Hey Mario, look at Louis e, e' Super Mario World oppure no no di No no no Super Mario World non era così cosa? Come hai fatto a morire? Solo di star morando Era off screen, aspetta mi ti prego Ok <ride> Perché era off screen? Ah oh, ah, eh, Tu ridi, intanto no la ghianda avevo possibile Oddio, non ho più una 72 vite, ora ne ho 71. Volevo tenermi la ghianda. Che me ne frega delle vite, ma ne chi ho. se ne frega della ghianda. ghianda. Magari è pure, è pure inutile in questo livello. No, lo, lo è, lo è, lo è, utile. Ok, vediamo il sesto livello. Cosa delle bar delle infuocate che mi sa che è diverso dal nome dell'altro livello. Sono tutti diversi io. Lo so, ma questo è molto simile. What? Ok, corri. Il tema è lo stesso, siamo un simpatico. Sì, ok, la ghianda qui, inutile. Oh, what? Ok, via. Va bene, ok, è impossibile. <ride> Come lo fai? Come cacchio si fa? Lo fai? Come che si... E lei scri lo scrivi, lo fai? Via. Lo fai. Vabbè, lascia stare. <ride> che idiozia questo signore qua. Mister. Mister Handicappanza. Mister Tizio. Mr. Autismo Perché? Because and E' la vera domanda La vera domanda è perché? Dai, però Qual è il tempismo per fare sta roba qua? Tempismo Mr. Tempismo Guarda, mister Tempismo in azione Oddio! Bravo, Mr. Tempismo Stavo correndo Tempismo un cazzo, proprio Riuscirà ad arrivare a 25 continua? No mm. ah I sì. show sure about that Ah tu hai finito le vite bene In senso metaforico ovviamente Perché ora non ho più damage boost Cos e per perché in senso metaforico for Metaforico Yes Comunque oh mio dio Cos'è sta roba? Sono potentissimo sì. <ride> Luigi Tempismo. Wins No peso danno Pe perché bisogna? Ah, scusate ragazzi però dobbiamo citare sta cosa non, non posso accettarlo Ok mettiamo Ruboniglio così posso romperlo direttamente Perfetto no! Alleluia no, Perfetto A me non mi importa L'ho fatto tutto perfetto Voi l'avete vista quell'azione impeccabile E poi prendo danno all'ultima No no no grazie Fate così ragazzi. Fate a casa, ah, soprattutto quando. Tanto avete, avete due Joy con minimo, quindi Do di punto. sicuro potete <ride> farlo anche voi. Noi ne abbiamo tre. Non è cittare uh, Ne abbiamo quattro, ma uno si è rotto. Tecnicamente non è cittare perché è una cosa che puoi fare nel gioco. Sì, perfetto, così. Tutto pronto. Ah. Saccalo un attimo. Lo, lo togliamo adesso. Niente. <ride> <Gne. ride> <ride> Addio ruboniglio Bene Ruboniglio, grazie per il tuo aiuto <ride> Ti richiamiamo nel caso ne abbiamo visto, mi vai devi, devi solo collegare Todd Bene Aspetta dammi il coso Yeeey yeah, Dobbiamo portarci no, il lupo No non lo dobbiamo Chi te l'ha detto Salviamo e andiamo Ecco ah, Fatto okay. vedi Perfetto. Bene ragazzi, voi non avete visto. Voi non avete visto niente, non chiamate la polizia, Cambi di nuvole. Let's go. Ho paura. Non è alla. lucky to lucky to lucky too. Lucky to lucky to lucky to The heck Più più più Perfetto questa la prendo io e quella la prendi tu, andiamo. Ah, ok. Sciotta. Ah, ho sbagliato. Sciottemoli, sciottemoli. Ok, sì. No no no no no! Ecco perfetto, ho perso ho perso, la, ho perso la... ho perso il paura. Perfetto, perfetto, perfetto, perfetto. Oh guarda ho un altro paura! Perfetto, perfetto, perfetto. Oh. Perfetto, perfetto. Perfetto, sono, sono uno sniper paura. sono, sono uno sniper. E io sono morto sono, sono morto. Non dovevi imbollarti, no, io dovevo salvarti. Sono sono solo. solo, solo. Io direi di chiamare un piccolo amico <ride> No No Al massimo io direi di usare un piccolo amico <ride> Dove, Dove bello è è che qualcuno Il bello è che qualcuno dovrà perderla Perché dobbiamo prenderla la prima Beh, cosa Vai lo faccio io Vabbè no ti imbolli E poi usi il l'invincibilità per prenderla Ok Ma aspetta non prendere nulla di qua che sennò Possiamo uccidere Sì, dobbiamo uccidere. questi Ok Adesso Marco Uh, non morire Perfetto adesso uh, Imbollati Vai corri corri presto presto Non lo fare più Rita ah, ah, Mi butto Mi butto e faccio il damage boost Ok imbollati Perfetto E ora io abbandono questa Qua c'è un, un fiore di fuoco Molto prendi, fear. No No muori Imbollati tu sta No Non Perché l'hai fatto? <ride> Perché funziona così? Vabbè andiamo eh, la vera domanda. Prendi sì. quella nuvola e andiamo La uh, vuoi prendere io... tu Sì e Comunque è possibile, nemmeno senza neme, la Sì, Lo so, dame. lo so. Nemmeno io ho bisogno di. di della, cioè, io non ho bisogno della nulla, però la prendo lo stesso per comodità. Ok. <ride> Ma le tipo pistri. Well, I suppose I'm gonna. Kill kill. La la la la la la Ok, tu prendi quell'altro la key tu. La la la la. No, comunque serve per forza la nulla. Se non la prendi, non puoi andare avanti. Perché? Perché è tutto vuoto. Ecco perché. <ride> Comunque tu stai attento a non prendere danno. Lo so. Vai, uccidi un Lakitu. Come faccio a uccidere un, la un Lakitu? Ecco come. Ne prendi uno e lo uccidi. Così. Ecco. Comunque l'ho detto male. Lakitu, Lakitu, dove sei tu? Eh, bravo. Così si legge. Lakitu, dove sei tu? Ok, qua. Senti, ehm... Uh... YOLO! Non mi importa. Dai, sì, dai, mi, dai! Ti dovrebbe importare. Perfetto. Mi sarebbe dovuto iniziare. Spre che spreco Bene, siamo tornati Adesso Lo facciamo molto easy questa parte Così E ora rascia. Ora corriamo come non Volo come non ho mai volato Devo prenderlo e per forza Uncidio uno di questi Ok, sì. sì Ora volo Tu imbollati Devo dire Come fai sta parte? È, è impossibilissima È difficile È impossibilissimo no. Bambolina bella Ti prego Ti prego Ti prego Sì. Ho provato, più più ho provato ad aspettare il più possibile, non più devi, più essere, devi essere più veloce, bro spidi, spidi. Ah, ah guarda, sommando le mie vite e le tue vite facciamo 70 vite in totale. Non fa ridere. È un grelli. multiplo di 2 e 5. E di 7 e di 10 e di 14 esimo e anche di 2. No, e ho sbagliato, 37. ho sbagliato, ho sbagliato. sbagliato. E 35. No, non no, Sì. sì. Di hai subito dirin pensato dirin al 2 e al 5. Non so neanche la, la loro scomposizione. Cioè non è neanche una scomposizione di quelli. Ma che Tutti i numeri che finiscono in 0 sono multipli di, Lo so, di, di 2 5 e 5 e 2. Bene, mazzapendoli folli. Mazzapenzoli molli. Oddio, cos'è Staro? Corri. Ok. Questi mazzapenzoli... <ride> Ok, aspetta, aspetta, prendi quei blocchi, Marco, ti prego, Marco, Marco... Ecco, ora le nostre vite non sommano 69 per colpa tua. E vabbè, ora sommano 70, 69. 68. Ah. Allora ah. abbiamo nulla. Oh, 68, non mi piace questo numero, mi ricorda il, il, il Vietnam. Cazzo, ok. <ride> Il flashback di, del Vietnam di Luigi Ah wow ti prende pure da là che geniale Potevi aspettarmi eh Guarda stai, stai pure per mancarla quello I don't, they don't care uh -huh. Ma dai <ride> Ok la, la non mi prende in realtà quindi posso stare qui No no no non rischiare idiota LOL io sono rischio Non hai capito? Io gioco al risico ogni giorno Ah uh ah. -huh. Tanta pietronella, ma non l'hai vista. Giuro che ho saltato, io giuro che ho premuto il tasto per saltare. Fireway to the danger zone. Secondo sì, me ma ce la fai ad arrivare a, a 25 Non lo voglio, non voglio arrivarci. Non lo fai. <ride> <ride> Sono cogliuto Luigi. Io. È presente? Hai eh? presente Luigi, cosa dice? Io. No. No. Dice Kirby No, non quello Intendo oh. yes. Sono vivo Sono vivo E questo è l'importante I'm alive That's the important thing To do, kids Mio Be alive, kids Vai, entra Che poi tu sei stato qui 30 anni Che Ma non ci volevo scusa, fare Ma spesso, scusa L'ultima nuova stanza Ok Ok um, Come si prende Bazzabendolo Libro Mazzabendolo Cos'è sto schifo? Ok Passiamo da sotto <ride> Chi se ne frega della vita Io voglio solo finire sto video Cioè okay, ora rischiamo, rischiamo di perdere il livello Per perdere la vita Alla fine della bandiera A chi è che servono le vite? A Marco forse Però Marco non è così disperato Lui ha le sue continue infinite tanto. Tutti hanno le continue infinite Shh, Tu è come E' una moneta è come Stella. Marco e tu è tu sei, è come se vivessi in un mondo hardcore, però hai le, le cose della sopravvivenza. Io non posso fare nemmeno una continua. Sì, va bene. È nel mio codice. Ehi, yeah. quarta stella! E ora, per l'ultimo livello di questo video e di questo gioco. Applausi al volo. Uh, non metto ancora nulla, voglio almeno vedere... Ah, lì. e questo è l'ultimo video che facciamo su New Super Mario Bros. su The La... Yo! Eh... Uh. È cambiato, non è... Non, non parla più di Koopa. Ce ne, ce ne sono quattro. Mio Dio. Wait, what? Oh, Christ. Questa roba. Cos'è sta roba? Aiuto. Uh, non, capisco. non capisco, non capisco, non capisco. Io sono ancora in fase di plano Io sono ancora in fase di capire che cosa sta succedendo. Moneta. Yes. Però, però è, sembra fatto bene. Questo okay. gioco è fatto bene. Ok, mi devo però volare un pochino di più. Se, se, voli, se voli così, vai più vai lentamente. Prendila, prendila. Moneta stella. Segui il percorso, attento. I know, big brother. Even though you are not my brother. Che okay, fai, no. <laughs> allora mi devo... Mi devo... Sempre. Suicidare. Mio. Io vado nelle nuvole perché io ho preso la mia. Perfetto, mio Dio! Sì. Okay, no, no, non... no, non ti suicidare, idiota! Sì, lo so, so fare così tanto. Comunque come... ti posso dare dei boost. No, non mi serve. Comunque posso già ci, fare stiamo... Così. ci stiamo avvicinando alla fine. Abbiamo fine. Oddio! Ah no, stanno le nuvole. Pensavo che pensavo che fosse tipo una cosa difficilissima. No, no, no, voglio mettere Todd, voglio mettere Todd lì sopra. Questa sarà la thumbnail. <ride> no. Vai, mettici Todd. Veloce. Ah, non sei abbastanza alto. Vai, ti do io un boost. Eh. così guarda si gira pure guarda. guarda lo so ok finiamo il livello ho no. sbagliato ah. beh è molto meglio del livello dei Kupa, quello era odioso gibus christ gibus gibus con la b <ride> raga ma voi lo conoscete topobino <ride> oh raga ma lo conoscete Tobobino Yeah, è, stato è, è stato creato nel 1970 hai, hai raccolto tutte e molte stella Complimenti luminosa Completata la modalità storia 5 stella 5 stella Bene, ora usciamo. E con questo è tutto per show Let's Play, ragazzi. Quindi noi ci vediamo alla prossima parte del nuovo let's play che è il vincitore del vecchio sondaggio. Sì, quindi ci vediamo al prossimo let's play, ragazzi. Ops <ride> Ci che, vediamo alla prossima let's play. Che vincitore è del, dello scorso video. Sì, ok, l'abbiamo già detto. Iscrivetevi, so. mi raccomando. Alla prossima.